Come avete visto, i presepi raccontano di comunità, di luoghi, storie, microstorie che avvengono intorno alla Natività. Ecco, il mio compito è far parlare eh, invece le pietre che costituiscono questa comunità che è Grassano. Questo mio secondo cammino nella città di Grassano, nel piccolo paese di Grassano, è un salto nella chiesa della Madonna della Neve di Grassano. In realtà il suo nome latino è Santa Maria ad Nives» perché fondamentalmente il culto della Madonna della Neve è un culto medievale ehm, che risale a, una, a un miracolo avvenuto a Roma sul colle Esquilino, dove appunto il 5 di agosto nevicò, su, ehm, perché la Madonna aveva, era apparsa in sogno a una coppia di coniugi, e aveva detto dove ci sarà la neve il 5 agosto, lì costruirete il mio santuario. Il culto della Madonna della Neve si diffuse in tutta Italia, infatti dal, nel tutto il Medioevo sorsero tantissime chiese alle dedicate. Ancora oggi ci sono in Italia circa 150 chiese dedicate alla Madonna della Neve. In Basilicata sono solo tre, ad Atella, a Laurenzana, e poi ecco qui, la chiesa della Madonna della Neve di Grassano, di cui si sa dell'esistenza già dal 1588 e la seconda chiesa più antica dopo la chiesa madre. La chiesa, come potete vedere in questa slide, sulla destra trovate una, una, una stampa antica di Grassano che raffigura appunto il paese come, eh, come era nel passato. In alto vedete quella struttura grande, eh, che è il castello di, in, di cui la chiesa madre era una cappella commendale, Trovate nel centro, questa è una stampa di eh, fine Settecento, perciò al centro vedete la chiesa del Purgatorio del Seicento, sulla destra, discosto un po' dal paese, eh, la chiesa del convento e il convento francescano, e isolata da tutte le case, da tutte le chiese, fuori dall'abitato, in mezzo alla campagna, la Madonna della Neve. Questa chiesa, visitata dal vescovo San Antonio nel 1588, scopriamo, entrando in questa chiesa, questo vescovo descrive la chiesa e dice che era ricca di pitture nei muri e aveva una grande immagine della Madonna eh, sull'altare e sotto vi erano, sotto questa immagine, due stemmi. Quello della commenda gerosolmitana, dei cavalieri di Malta, signore di Grassano, e' quello dell'Universitas, cioè dell'antico comune, questo era il nome con cui si veniva, indi veniva indicato, nel, nel regno delle due Sicilie. Questo perché questa è stata la prima chiesa che i cittadini di Grassano, mentre la Chiesa Madre era soltanto la cappella del commendatore che concedeva alla cittadinanza, questa è stata la prima chiesa di, del popolo, legata a, e gestita dalla cittadinanza. Con, continua il Santo Vescovo dicendo che la gente partecipava alla festa della, della Madonna della Neve ogni anno con, in grandis, con grandissima devozione e arrivando da ogni dove. Continuando nel nostro cammino, la storia però di questa chiesa è una, chiesa, una storia anche molto più complessa. Nel 1599 avviene infatti qualcosa di, ehm, di inaspettato il commendatore di Grassano del Cavaliere di Malta, Gereo Vitelli, che sarà definito dalle cronache dell'Ordine di Malta come disonorevole cavaliere, come, cavaliere, come commendatore di Grassano, notte tempo si introduce nella Madonna della Neve, butta giù un muro e ruba dalla Madonna della Neve 10.000 scudi. Ma perché c'erano tanti soldi nella mano della neve? Perché la Madonna della Neve, eh, sin dall'antichità è stata sede per la comunità di Grassano del Monte Frumentario. Era un'istituzione che nell'antico regno di Napoli, in molti comuni era presente, prestava le sementi ai contadini ehm, e permetteva a loro praticamente durante, di poter seminare i loro campi. Molti contadini non avevano certo granai, non avevano dove conservare i semi. Finito l'inverno molti di questi contadini hanno venduto tutto il loro grano per poter sfamare la famiglia. Allora il monte frumentario prestava questi sementi e i contadini si impegnavano, finito, fatto la raccolta, a restituirlo con un leggero interesse. Il monte frumentario era uno dei più ricchi monti frumentari della zona e naturalmente custodiva il grano, lo, lo, poi lo vendeva e i soldi rimanevano in attesa di poterne comprare dell'altro. Il comandatore di Grassano Gerio Vitelli cosa fece? Venne scoperto quasi immediatamente che il colpevole di questo furto era lui, venne denunciato, allora lui spaventato che l'ordine di Malta sapesse che si fosse eh, reso mh, protagonista di un crimine, chiese alla cittadinanza di non denunciarlo, perché avrebbe rispo... restituito il mal tolto. La cittadinanza aspettò finché il furto del 1599, nel 1601, stanchi di attendere una restituzione che non avveniva, denunciò il furto, fece arrestare il commendatore e venne denunciato all'ordine quello che aveva fatto. Ma continuando il nostro cammino nella storia della mano della Neve, ehm, diamo ancora voce a, ai vescovi che l'hanno eh, visitata nel corso dei tempi. Nel 1744 arriva a Grassano il vescovo Antonio Zavarrone. In una vista pastorale entra nella chiesa, la descrive e viene colpito dal fatto che tra i vari altari trova l'altare di Santa Lucia, che era di proprietà della famiglia De Felice. Un altare che, come vedete in questa foto, ancora esiste. È il culto della Santa è uno dei culti eh, che a cui è stata sempre molto legata la popolazione nel corso dei secoli. Monsignor Pinto nel 1794, descrivendo la Chiesa, dice che questa Chiesa è diventata di patronato solo dell'universitas, cioè solo del popolo, dell'università, del comune. Il Commendatore ormai non ha nessun titolo, anche dopo quello che era successo, probabilmente gli era stato tolto la possibilità di poter anche in, in qualche maniera entrare nella vita di questa Chiesa. E scopriamo anche che all'altare della Madonna della Neve, all'altare di Santa Lucia, era stato aggiunto l'altare di San Giuseppe, ancora esistente. Ma arriviamo nell'Ottocento, dove avviene un fatto grave, gravissimo. Il 16 dicembre 1857, un violento terremoto dell'ottavo grado della Scala Mercalli colpì l'intero Mezzogiorno. E anche Grassano, dove si ebbe il crollo di 14 case, Oltre 100 eh, abitazioni risultarono pericolanti. Ci furono danni per 18.000 ducati, scrivono i, le cronache del tempo, e vi fu il danneggiamento del convento dei frati riformati e il crollo del tetto della cappella di, della Madonna del, della Neve, che travolse l'organo e tutto ciò che era sotto questo tetto. Venne distrutto gran parte del patrimonio di arte, di stato, di pittura, Tranne alcuni oggetti, si salvò miracolosamente la statua della Madonna della Neve, che era stata realizzata nel 1823 da Giuseppe Volpe, un affermato scultore di scuola napoletana di Terlizzi, nelle Puglie, specializzata proprio nel, nella realizzazione di statue lignee. Questa statua, che vedete in questa slide, che è stata recentemente restaurata, che ha recuperato i colori brillanti del tempo. Oltre a salvarsi questa statua, un altro oggetto che ci parla dell'antica uh, Madonna della Neve è questa acquasantiera in uh, pietra, che, che fu recuperata nonostante riportò alcuni danni, voi vedete delle sbeccature in vari punti e soprattutto una lesione molto profonda alla base, tanto che per stare in piedi questa, questa acquasantiera che era nata per girarci intorno venne infissa nel muro, venne bloccata nel muro. È una cosa molto antica, infatti ce lo dice la data in primo piano, del 1663 ed è accompagnata delle lettere che sono attualmente illeggibili, nel senso che continuano anche dietro e non c'è possibile ancora oggi capire cosa ci dice, cosa ci vogliono raccontare. Ma arriviamo al pezzo più interessante che sopravvisse a questo crollo, questa natività, questo quadro immenso, grandissimo, di 3 metri per 1,97 metri, che raffigura una natività che fa una, eh, realizzata da un pittore eh, napoletano nel Settecento e che eh, eh, sopravvisse probabilmente al crollo del tetto perché era già all'epoca messa nella cappella laterale, sotto l'arco della cappella laterale, che la protesse dal, dal crollo, anche se vedete che riportò alcuni danni. Questo quadro, oltre ad essere di ottima fattura, ad avere dei colori sgargianti molto belli, ha la caratteristica che la natività viene raccontata attraverso lo sguardo, e gli occhi e le storie dei, dei pastori. Tutte le figure che troverete all'interno di questo quadro sono pastori. Il pastore che suona la zampogna, il pastore che porta le pecore, il pastore che ha l'annuncio dall'angelo e che chiama gli altri pastori ad adorare la santa famiglia. Ma per farvi capire come sia forte il legame tra la Madonna della Neve eh, a San, ehm, e la comunità di Grassano, voglio raccontarvi una, una storia antica che le antiche nonne raccontavano ai bambini, ai grassanesi, piccini, che ha per protagonista proprio la Madonna della Neve. Racconta questa storia popolare, eh, che vi racconterò in italiano, anche se in dialetto è bellissima sentirla, si racconta che una notte, dopo tante preghiere da parte di un uomo ormai dannato perché aveva venduto l'anima al diavolo eh, per, eh, per la ricchezza, dopo tante preghiere quest'uomo che non voleva andare all'inferno, la notte gli apparve Madre Maria, ovvero la Madonna, la quale gli disse, se tu, non vuoi, se tu ti vuoi salvare, allora pentiti e soprattutto vai ad a prendere messa nella mia chiesa, la Madonna della Neve, e assisti a tutta questa messa. Allora io parlerò col, col figlio mio di Latte, cioè con Gesù, e lui ti salverà. Così quest'uomo, eh, finalmente, arrivata l'alba, prese il cavallo più veloce che aveva, si recò alla Madonna della Neve, e lo legò questo cavallo a questo eh, cerchio di ferro che c'era sulla facciata della Madonna della Neve della Chiesa. Entrò nella chiesa e cominciò ad assistere alla messa. Il diavolo si accorse di quello che stava succedendo, entrò nel cavallo, se ne impossessò e con il cavallo cominciò a battere eh, contro la facciata della chiesa, così forte che la chiesa stessa, racconta questa leggenda, tremava tutta. La gente si spaventò, cercava di staccare, di portare fuori quest'uomo, dicendolo prendi il tuo cavallo, portalo via, sta distruggendo pure anche la chiesa. Ma lui si legò, si fissò a questa, eh, fermo su questa panchina, su questa panca della chiesa e si alzò solo quando la messa terminò. Nel momento in cui la messa terminò, il cavallo sparì, i suoi abiti sgargianti e ricchi sparirono, lui si ritrovò malato e povero, però finalmente salvo e dopo tre giorni poté morire in pace. Vi racconto questa storia perché anche le storie e le leggende popolari hanno sempre un carattere di eh, legame molto forte alla realtà. Se voi, eh, alcuni che sono di Grassano ricorderanno che questo um, anello di ferro sulla facciata della Madonna della Neve c'era, e fino a qualche anno fa, nonostante i terremoti, ristrutturazione, era ancora lì a parlarci di questa leggenda, ma anche di una tradizione di grano che veniva scaricato, di animali che venivano fermati alla Madonna della Tosse della, della Neve, eccetera, eccetera. Bene, una recente ristrutturazione di alcuni anni fa ha cancellato questo piccolo oggetto ha demolito e distrutto anche alcuni, alcuni degli altari novecenteschi del primo del Novecento che perché non erano considerati di valore. Peccato che chi l'ha fatto non si è accorto che erano altari che con le loro decorazioni eh, floreali rimandavano a Liberty, qualcosa di inedito in una realtà del Sud e soprattutto in una realtà come Grassano. E questo ci fa riflettere tutti su come è importante guardare e conoscere i luoghi che ci sono affidati, monumenti, chiese, palazzi, perché solo ciò in questa maniera ciò che è sopravvissuto al tempo e ai terremoti potrà non essere cancellato dall'ignavia degli uomini. Per questo io vi invito a visitare questo luogo come gli altri luoghi, a guardarli, a cogliere le cose belle che ci offrono, e se non potrete andarci, va bene, ad ascoltare alcune delle altre storie che ne parlano, che vi parlano di questi luoghi, raccolti nel mio blog Basilicata a Colori. Grazie dell'attenzione. Grazie.